Ragazzi, è stata dura, ma ho terminato. Anche se sembra lo stesso di sempre, non lo è. Adesso questo non scherza. Vi faccio una panoramica su quello che sono state le modifiche e poi vediamo un primo test. Andiamo per ordine. Vi ricordate la prima modifica fatta? Che è stata la modifica del piatto Reggi Biscotto. Questo aveva già inizialmente migliorato sensibilmente le prestazioni. Ho proseguito andando a installare, come vedete una seconda resistenza, che ho dovuto adattare alle, alle, diciamo, sia alla forma della resistenza sia allo spazio che avevo per via della resistenza originale installata. Sono comunque riuscito a inserirla, sono riuscito a non spostare la resistenza principale, quindi a mantenere una certa distanza dalla pizza in cottura è una resistenza da 700 W. se poi vi interessa vi lascio i dettagli do, per dove trovarla mi sembra si chiami mi sembra sia la resistenza del della riete Diavolo express resistenza superiore da 700 W o inferiore comunque in ogni caso non importa l'ho installata forando la calotta in acciaio inox e andandola a mettere in parallelo all'alimentazione della resistenza superiore. Ho sostituito queste viti di fissaggio che sono delle viti mh, autofilettanti, erano delle viti autofilettanti in inox mh, di mh, dubbia qualità, ho montato delle viti autofilettanti nuove con testa torx anche queste le ho sostituite in modo da avere un seraggio un attimo più professionale proseguiamo aspetto molto importante qui abbiamo la sonda di temperatura ovviamente che ci riporta il dato come ben sapete esternamente non c'è però, o meglio, la relazione c'è, ma non, ehm, il termostato inserito all'interno, quello che comandiamo con questa manopola, è completamente scollegato da questo indicatore di temperatura. Sono dovuto intervenire anche sotto questo quest aspetto perché vi spiego tra poco. Proseguiamo. Smontando la calotta mi sono accorto che costruttivamente hanno fatto delle scelte, delle scelte molto interessanti. Nello specifico la parte superiore è dotata di tre livelli. Non abbiamo solo la calotta interna di inox e quella esterna a vista, ma c'è un ulteriore intercapedine. Tra l'intercapedine in inox e l'altra intercapedine c'è uno strato di pannetto di fibra di vetro. Questo aiuta sicuramente a mantenere una migliore tenuta termica della camera di cottura. L'aria delle ventole quindi non è direttamente a contatto con l'esterno della camera di cottura ma è a contatto con l'esterno di questa seconda camera cioè scusate di questo secondo di questa seconda calotta quindi quel che pensavamo all'inizio ovvero che vi fossero solo due elementi e che quindi l'evento le raffreddassero troppo in maniera troppo attiva l'elemento principale era vero solo in parte perché sì c'era una forte portata d'aria che sicuramente tendeva a raffreddare il tutto ma comunque hanno pensato di raffreddare e di coibentare nel modo migliore la camera di cottura detto questo proseguiamo cosa ho fatto in aggiunta ve lo faccio più che vedere ve lo faccio sentire ho messo in serie le ventole questo è il risultato il Diablo Pro avrà già capito che la differenza è sostanziale. Tutt'altra cosa, molto più silenzioso. Ovviamente c'è una minor portata d'aria per raffreddare la parte superiore e la parte inferiore. Ma comunque ho notato che anche con questa configurazione le temperature a cui arriva la scocca esterna non sono proibitive diciamo non rischiate di scottarvi o meglio c'è cioè da un pochino più da stare un attimo più attenti ma comunque il prodotto è completamente eh, utilizzabile senza problemi stacco un attimo e continuo a indicarvi che cosa ho fatto oltre a questo problema del, dello stacco dell'alimentazione delle delle resistenze che avevate notato nei video precedenti soprattutto abbinata all'autotrasformatore. Il problema era che il termostato staccava e le resistenze non ricevevano più alimentazione per un periodo decisamente prolungato. Ora dovete sapere che il termostato che è pilotato da questa, da questa manopola è collegato a una sonda che è posta esattamente qui dietro direttamente a contatto con questa cupola di acciaio quindi con una temperatura assai simile a quella della camera di, di cottura questo faceva sì che eh, soprattutto nell'utilizzo con l'autotrasformatore probabilmente forse non è tarata particolarmente bene staccasse molto facilmente per poi non ridare alimentazione per un periodo prolungato Quindi cosa ho fatto? Ho spostato questa sonda e l'ho messa in questa zona così da allontanarla e chiaramente farle percepire un calore decisamente inferiore a quello che è nella camera di cottura questo vuol dire, adesso devo ancora testare per bene il prodotto che potremo raggiungere temperature anche ben più alte del massimo consentito dal Diavola Pro e quindi c'è anche da porre attenzione a questa cosa e da tenere monitorato il tutto Altra cosa che ho fatto, già dopo qualche utilizzo, i, gli chiamiamoli gli elastici, le, le gomme abbinate a questi ammortizzatori, eh, una si era già rotta, quindi le ho sostituite con dei pad in silicone fissati con una vite anche a seninox se metrica. Ho migliorato appunto la, lo sborzamento della della chiusura e, e per finire questa è una modifica diciamo abbastanza di poco conto però ho sostituito la tipologia di fissaggio delle ventole della ventola superiore non più con delle venti con delle viti passanti eh, fino all'interno bloccate con dei dadi ma con delle viti eh, che fanno presa sulla, sui fori della plastica della ventola e quindi non passano tutta la struttura per poi essere bloccata dei dadi in questa posizione perché andando a inserire una seconda resistenza, qui abbiamo uno spazio veramente esiguo e non mi piaceva molto avere queste viti vicine ai contatti della, della resistenza quindi ho preferito eliminarle e bloccarle in questo modo ora, reca recap da 1800 watt nominali a 2500 watt nominali ho fatto un primo test questo porta il fornetto a ehm, un assorbimento a circa 220 volt di 2250 watt quindi siamo sal saliti enormemente rispetto a quelli che erano ovviamente i risultati ottenuti con le due resistenze di fabbrica questo vuol dire che molto probabilmente si potrà usare il prodotto senza bisogno in questo caso dell'autotrasformatore perché abbiamo una potenza decisamente più elevata se poi vi interesserà proverò anche a fare un test portando il fornetta 2500 watt di assorbimento spero presto di portarvi anche quello che sono le prime cotture con la modifica sperando che la resistenza come l'ho posizionata eh, faccia bene il suo lavoro non bruci troppo la pizza in alcune zone insomma è un pochino tutto da, da provare faccio un'ultima considerazione dicevamo nei video precedenti vi avevo parlato dell'idea di andare a installare al posto del sistema di controllo della temperatura del diabola pro un sistema a PID con controller PID mi sono fermato per due ragioni uno avevo tutto il materiale in casa quindi non sarebbe stato un problema a livello di test però avrebbe portato sicuramente a compromettere quello che è, quella che è la portabilità del, eh, del prodotto. Abbiamo un oggetto che eh, così modificato è praticamente identico a come esce di fabbrica, lo si può portare in giro dove lo si vuole, lo si può collegare a una base elettrica e con un po' di attenzione probabilmente si possono ottenere delle ottime pizze. Chiaramente andando a inserire un controller PID con il suo relè statico e vi dicendo il suo raffreddamento e tutto. Eh, siamo comunque obbligati a creare un elemento esterno al fornetto, un po' come potrebbe essere l'autotrasformatore. Non è sicuramente comodo portarsi in giro un autotrasformatore, quindi con la modifica che ho effettuato, con le modifiche che ho effettuato finora, prima di tutto ho speso pochissimo perché ho speso qualcosa come 15 euro di resistenza. Tutto il resto sono state accortezze sul prodotto Quindi avete un prodotto che probabilmente è molto più prestante Speso pochissimo, è rimasto portabilissimo Utilizzabile ovunque E probabilmente non necessita nemmeno di un controllo così preciso Della temperatura come un controller PID Per due motivazioni Intanto quando aprite il fornetto, la camera di cottura Anche con 2200-2500 watt becca una, uno sbalzo in negativo sulla temperatura esagerato perché chiaramente state buttando via tutta la massa d'aria che, che si è precedentemente riscaldata, quindi da quel momento in poi durante il minuto, minuto e mezzo di cottura avrete bisogno che le resistenze viaggino al massimo. Il controller PID è molto più indicato quando avete delle cotture prolungate allora lì sì che può essere molto interessante utilizzarlo non con un forno di questo tipo non credo che abbia senso diversamente se aveste un fornetto classico come può essere un F1 vi dicendo allora lì sì cambia completamente ed è sicuramente un elemento che migliora notevolmente la, la qualità dell'utilizzo. In questo caso non credo. Quindi speso pochissimo, prodotto che potenzialmente, sappiate che ovviamente perdete la garanzia facendo queste modifiche, ma nel mio caso non mi interessava, l'importante è chiaramente fare le cose fatte bene e sapere quello che si fa, perché comunque si va accanto del materiale potenzialmente pericoloso, corrente elettrica e resistenze che vanno a centinaia e centinaia di gradi. Quindi, attenzione a quello che si fa però per il resto se non ci divertiamo con queste cose ora vi lascio al video finale dove ho provato il diavola pro a 220 volt quindi con un, un consumo delle resistenze totali di 200 2250 watt e vedrete che è cambiato, è cambiato notevolmente la, la sua resa. Se già prima era migliorato molto con il taglio della, del supporto del biscotto, successivamente l'autotrasformatore ha aiutato, questo qua gli fa fare una svolta veramente notevole. Vi lascio al video con, con i tempi. Ciao ragazzi!